Buongiorno a tutti, grazie, sono molto emozionato e molto contento di essere qui eh, per, a partecipare a, questa, a questo incontro che è una, una, un momento anche finalmente eh, eh, per mettere ancora più in evidenza il fatto che ci si può divertire a fare politica e soprattutto che la politica non è una cosa che affidiamo a qualcuno eh, e ce la risolve per noi, ma è un insieme di persone che ognuno per il proprio pezzo, ognuno nel proprio territorio, costruiscono qualcosa che ha molto, molto a che fare con le emozioni, con i sentimenti, con la voglia di mettersi in gioco, che è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni da persone, prima ancora che da cittadini, prima ancora che da politici, prima ancora che da amministratori. Il piccolo pezzettino di storia che porto io, insieme a Luca a Fioretti, che è qui con me in prima fila, è eh, la storia di un'associazione che nasce eh, nel 2005 da... Otto anni cerca trasversalmente, devo dire per correttezza, gli schieramenti politici e molto dal basso, quindi molto a pancia bassa nell'indifferenza della politica nazionale, di fare delle cose nelle comunità locali, cioè in quei presidi che oggi sono i punti, gli unici forse punti rimasti di contatto con un minimo di credibilità tra i cittadini sempre più arrabbiati, sempre più distanti dalla politica tradizionale e appunto le istituzioni mettendo al centro un tema che finalmente è al centro del dibattito eh, politico, almeno dentro la nostra mozione, cioè il tema della sostenibilità ambientale, che diventa assolutamente fondamentale in un momento come questo, che è un momento di crisi, che non è una crisi passeggera ma è una crisi di sistema, è una crisi di un modello di sviluppo che ci consegna una società da ricostruire e attraverso il paradigma della sostenibilità ambientale io credo che noi si possa fare un servizio alle nostre comunità mettendo al centro finalmente temi che fino a pochissimo tempo fa erano un tabù anche per il nostro partito io vengo da Parma, si diceva, faccio l'amministratore di un comune a 15 km da Parma e quando la provincia di Parma amministrata dal centro-sinistra, dal presidente Bernazzoli attualmente in carica, tessera del PD ha deciso nel piano provinciale dei rifiuti di eh, inserire il forno inceneritore, non c'è stato un solo amministratore del PD nei 47 comuni della provincia, escluso il sottoscritto e poche altre voci fuori dal coro e tutto il movimento che fuori dalle istituzioni si è mobilitato contro quell'impianto che ha provato a dire non solo che era sbagliato ma che perlomeno si poteva mettere in discussione cercando di conoscere e di capire se c'erano alternative. Poi quegli stessi politici, quella stessa classe dirigente oggi si lamenta e si stupisce del fatto che Parma è la prima grande città amministrata dal Movimento 5 Stelle. Noi come associazione abbiamo dimostrato che si può fare senza inceneritori, che si può fare senza centrali nucleari, che si può fare senza automobili private o comunque riducendone al massimo, che si possono fare progetti che riducono l'impatto ambientale, che creano occupazione a livello locale, a livello territoriale e che soprattutto restituiscono ai cittadini un protagonismo attivo, non come slogan in campagna elettorale ma come strumenti quotidiani nei cinque anni di consigliatura per dimostrare che le cose si fanno insieme o non si fanno, che le cose si cambiano cambiandole per stare alla nostra nazione, ma soprattutto le si fanno appunto condividendo eh, le scelte del governo del territorio con i cittadini, smettendo di cementificarlo il territorio, cercando di costruire dei progetti che vanno in una direzione diversa rispetto a quella che purtroppo anche nella nostra regione abbiamo continuato a portare avanti in questi anni. Quindi ecco, io mi auguro e spero che eh, finalmente eh, sentire parlare di rifiuti zero, di consumo di suolo zero, di nuovo modello di sviluppo che sono appunto al centro delle città possibili eh, che è la parte centrale della mozione di, di Civati, eh, finalmente siano anche al centro di quella che sarà l'agenda politica e amministrativa dal 9 dicembre in poi perché questa battaglia non finisce ovviamente l'8 dicembre, ma eh, l'8 dicembre è una tappa di un percorso che dovrà andare avanti per ancora molti anni. e La cosa bella di questa, di questa esperienza, almeno quello che io porto come, a livello umano come elemento assolutamente positivo, è che ho eh, colto in questo processo un processo che è molto visionario, molto evocativo, cioè che butta la palla molto più in là, con una visione del futuro molto bella, molto eh, efficace, ma lo fa costruendo le cose oggi nel presente, un giorno dopo l'altro e dimostrando che le cose possono davvero cambiare se abbiamo la forza, la capacità e l'emozione di cambiarle insieme. Grazie. Grazie a te Marco.